Con Grazie Presidente. Con, eh, come ha ben spiegato il Ministro Spadafora eh, che ha cercato fino all'ultimo di, di evitare che il GPCM disponesse la chiusura di, di piscine e palestre, l'obiettivo del, del provvedimento è, era ed è quello di evitare e minimizzare al massimo gli spostamenti. Da questo punto di vista naturalmente comprendiamo. L'intento eh, del, del provvedimento e, e lo condividiamo naturalmente. Detto ciò, eh, chiediamo, eh, preso atto ecco, comunque che le, queste chiusure ormai sono state stabilite e preso anche del fatto che comunque il, lo sport era già in ginocchio prima delle chiusure in quanto il numero di iscritti si era dimezzato, in quanto i costi comunque erano eh, molto cresciuti negli ultimi mesi eh, intendiamo con, con questa mozione eh, impegnare la sindaca e la giunta in primis a mettere a disposizione tutti gli spazi eh, all'aperto di proprietà di Roma Capitale quindi eh, playground, piste di pattinaggio, piste di atletica, palestre all'aperto che sono presenti all'interno dei parchi, delle ville e delle aree verdi del comune in modo tale da poter dare alle associazioni comunque degli spazi dove poter mantenere quantomeno vivo il rapporto con i loro iscritti questo ovviamente non serve minimamente a compensare le perdite dal punto di vista economico che, che stanno incontrando le associazioni ma quantomeno serve a, a, dare, a mantenere viva la vita associativa vera e propria eh, e dal, parallelamente eh, a farsi promotori presso il governo Nell'interesse quindi della cittadinanza dell'amministrazione capitolina di una richiesta finalizzata eh, innanzitutto a, come diciamo da quattro anni, sostanzialmente modificare il codice dei contratti per quello che riguarda le concessioni di impianti sportivi e Ancora di più di palestre scolastiche eh, in quanto il, le caratteristiche del servizio sono mh, molto superiori, per, molto importanti per quanto riguarda gli aspetti sociali piuttosto che quelli economici e quindi l'applicazione eh, del codice dei contratti eh, in questo ambito specifico comporta delle, delle difficoltà che appunto abbiamo evidenziato prima ancora del Covid e ovviamente in questo periodo si sono accentuate stanziare un finanziamento a fondo perduto per sostenere tutti gli operatori un finanziamento finalizzato all'emissione di buoni sport quindi dei voucher per le famiglie meno ambienti al fine di consentire ai ragazzi al di sotto dei 16 anni di poter frequentare i corsi sportivi Specificare che le attività sportive per le persone con disabilità rientrano tra attività da tutelare, al pari di quelle degli atleti professionisti, eh, esplicitando che anche esse, quindi sono consentite, ovviamente prevedendo il sostegno economico per gli operatori che vorranno continuare ad offrirle. Infine eh, esentare i concessionari degli impianti sportivi comunali e dei centri sportivi municipali dal pagamento dei canoni di concessioni per tutto il periodo di queste nuove chiusure e, e promuovere una campagna informativa supportata da evidenze statistiche e scientifiche che rassicuri gli utenti di queste strutture che come. Eh, vale anche quello che vale per i teatri, per i cinema, per i ristoranti, vale anche per le palestre e le piscine, sono stati studiati dei protocolli per mesi, le federazioni, il CONI e, e i soggetti hanno studiato delle misure per poter continuare le attività in sicurezza, hanno investito e adesso queste strutture e questi protocolli devono essere messi in pratica, quindi eventualmente essere ancora più severi con le strutture che non dovessero rispettare questi protocolli, quindi chiudere sì certo questi, ma invece sostenere quanto più possibile tutti gli operatori e tutte le strutture che questi protocolli per poter svolgere le attività in piena sicurezza li rispettano grazie